Fabio Bracciotti, un giocatore che prevede il mondo dell'arte, raccontaci la tua storia. Allora, la mia storia, io vengo da studi artistici, come hai detto tu, ho frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Bologna, quindi mi sono laureato in pittura e poi già in quegli anni che facevo l'Accademia ho iniziato quella che è una mia carriera artistica da, da pittore e da artista, però proprio in quegli anni io sono uno che ama ah, è curioso, praticamente sono curioso e quindi ho iniziato ad appassionarmi al gelato e quindi ho seguito un hobby parallelo che è quello del gelato poi ho intrapreso una carriera lavorativa differente fino al 2013 e nel 2013 ho deciso, una volta che avevo voluto diciamo, tutti i miei percorsi di studi del gelato di aprire la mia prima attività, la mia prima gelateria nel 2013 hai aperto la tua prima gelateria? Oltre ad avere un allenamento molto personalizzato, hai il laboratorio a vista, che è una cosa molto particolare, che sì. solo negli ultimi anni si comincia a vedere nei ristoranti, ma mai nelle gelatine Il motivo? Mai no, ma diciamo che sono poche e rare eh. cioè, soprattutto in quegli anni erano ancora molto poche, adesso un po' di più. Eh, il motivo è a dare la massima trasparenza, quindi creare una gelateria di comunicazione totale, non solo a livello di marketing, ma proprio dove tu puoi vedere operare eh, diciamo, il gelatiere mentre fa la produzione. Noi produciamo all'apertura de del negozio, cioè quando i clienti possono entrare, non iniziamo prima. Eh, abbiamo un concetto di produzione eh, assolutamente diverso. Quindi le macchine, in realtà la vitrina dei due negozi che, che ho è più dedicata al laboratorio che al punto vendita, proprio perché in modo tale che uno si può appassionare, guardare tutte le fasi di, di operazione delle, del gelato, dalla, dalla pesatura alla pastorizzazione alla fase della mantecazione. Se io entro nella tua gelateria sicuramente non trovo dei gusti che sono definiti canonici in altre gelaterie. Perché questa scelta così diversa rispetto ad altre? Diciamo che eh, io sono sempre per un gelato fatto di identità, quindi identità vuol dire mettere la propria capacità e sensibilità, e quindi andare su uno stile troppo canonico significa imbrigliarsi in qualcosa di ormai molto standardizzato. È ovvio che non è che sia del tutto assente il gusto canonico, c'è, ma ricopre diciamo, una minoranza in questo caso. E quindi ho sempre dato un'imprindica molto personale delle mie ricette, anche perché io credo che quando tu dai il, la tua identità sul tuo gelato non sei ripetibile. Le cose ripetibili spesso volentieri cadono nella mediocrità, nel concetto delle, delle persone, del pubblico, però anche è vero che sono classico per fare un punto d'eccellenza, questo si, si, si evince comunque. Però avere un, un tuo segno, una tua firma, secondo me, è ben altra cosa. Il tuo gelato, oltre ad essere buono, una curiosità che è stato testato. Dopo suocero che ha il diabete sì, nel 2000 il eh, mio socio che fa tre insulina al giorno mi ha fatto ispirare un'idea e ho cominciato a dire perché non fare un gelato anche per chi ha problemi di salute, quindi il diabete, il gelato essendo comunque un elemento che deve avere forza dentro lo zucchero, e quindi con un indice glicemico sempre un po' spinto, eh, ho pensato di creare bene un gelato che sia adatto anche per chi abbia il diabete. Quindi ho fatto uno studio di zuccheri adatti a basso indice glicemico e da lì poi ho ricettato quelli che sono diciamo l'80% dei gusti. Allora, raccontaci cos'è il gelato artigianale per te e soprattutto la differenza tra gelatieri e gelataglio. Allora la parola gelatiere diciamo che è venuta fuori nell'ultimo più che altro decennio eh, perché diciamo che sta, c'è stato un ritorno del mestiere fondamentalmente in un mercato un po' di nicchia ovviamente, perché negli anni 80, 90 e anche negli anni 2000 l'industria alimentare ha cominciato un po' a dominare questo mercato e sono state tante le, le aperture di nuove gelaterie molte figlie di pseudo corsi di qualche giorno e con prodotti industriali, famose buste con preparati già pronti, dove chi decide di aprire non ha nemmeno piena consapevolezza e capacità di lanciare un gelato, quindi creano un business su prodotti industriali. Il gelatiere è quello che ha una conoscenza totale, che ha la capacità di creare, diciamo, Trasformare tutto in gelato fondamentalmente, grazie alle proprie conoscenze chimiche, alla propria sensibilità, e fondamentalmente quindi ha un mestiere in mano, la differenza è quella. Sei anche presidente del 2019 dell'associazione Gelatieri per il gelato, che ha un codice etico sì. e poi ha presentato anche un disegno di legge per ottenere una dicitura gelato artigianale di qualità. Come si sta evolvendo questa? Allora, eh, io diciamo, le gelatine per gelato nascono come movimento culturale del gelato proprio per fare chiarezza nel mondo del gelato tra chi lavora in un modo e chi lavora in un altro. Diventa associazione nel 2016, nel 2019 io ne divento il presidente. Eh, faccio una puntualizzazione, noi non abbiamo scritto la legge di pugno, è stata scritta da un senatore insieme a alcuni gelatieri che fanno anche parte dell'associazione, ma in realtà quando io divenni presidente eh, l'ho vista, mh, non era neanche a conoscenza, anche perché prima facevo parte del direttivo, quindi non, non ne fu mai parlato precedentemente all'interno dell'associazione. Ci hanno chiesto a quel punto, una volta presentata questa legge, di relazionarla. Quindi io qui presente a gennaio 2019 in Senato a relazionarla, appoggi appoggiandola in parte, nel senso che comunque, a mio avviso, come ho fatto presente più volte, la legge è buona, ma ha dei difetti lessicali, che se non vengono corretti diventano problemi evidenti e grandi. E abbiamo quindi presentato come associazione anche una relazione, una nostra proposta diciamo, di correzione, che hanno detto che veniva visionata e attualmente la legge è in commissione ma rimane ancora col testo vecchio. Allora la vostra associazione promuove anche molte iniziative per educare i clienti. Oggi siamo qui per un'altra iniziativa del 2021 che è il gelato e territorio. Raccontaci il tuo gusto e questo progetto. Allora, il progetto nasce da una mia idea in realtà e il territorio era perché fondamentalmente molti di noi che sono professionisti vanno a valorizzare effettivamente quelle che sono delle aziende locali e dei prodotti diciamo d'eccellenza di biodiversità e quant'altro a questo punto ho ben pensato perché non creare un evento eh, dove praticamente andiamo a valorizzare i produttori e il prodotto facendoli conoscere un po' in tutta Italia perché è vero che io magari nella regione Marche posso avere un X prodotto che ha un certo valore e una certa conoscenza, però magari nel resto d'Italia non viene nemmeno conosciuto. Quindi questo evento ha questo scopo, eh, diciamo, raccogliere queste eccellenze e noi abbiamo il compito di trasformarle poi in ricette fondamentalmente. E il gusto? Raccontaci la, la scelta di gusto. La gustini. scelta del gusto è nata con eh, due, due prodotti, diciamo, locali abbastanza contrapposti. Uno è una ricotta di capra creata diciamo, da una piccolissima azienda, sono marito e moglie, quindi dal marito che fa il pastore alla moglie che fa i formaggi, e, e l'altro componente è un liquore che si chiama Elixir Imperiale, che è un liquore di, fatto di anice e carcadere. Allora, l'anice da noi è un elemento conosciutissimo, presidio slow food, eh, anche abbastanza inflazionato forse per creare ricette. In questo caso c'era il discorso del carcadè che a livello organolettico mi intrigava non poco eh, e quindi ho pensato di mixare bene le due cose e creare la, la mia ricetta. C'è l'ultimo componente che è un biscottino che facciamo noi nella nostra piccola pasticceria da forno che è un cookie salad cioè Fino a quando troveremo questo gelato, questo gusto? Fino a quando è... dura tutto l'evento? L'evento dura praticamente fino a fine settembre, quindi sarà presente fino a fine settembre sicuramente. Poi toglierlo non credo sarà facile, però... Grazie Fabio, te l'hai Prego. Praticamente questo, questa è l'azienda in cui ho lavorato sempre con mio padre e mia madre. Eh, loro diciamo che allevavano più mucche, avevano qualche pecora, ma avevano tutti gli altri animaletti diciamo eh, i classici agricoltori, i contadini che facevano le cose con criterio, fatte bene è quello che mi hanno imparato e io vorrei tanto proseguire a lavorare come mi hanno imparato loro e poi abbiamo iniziato un po' ad ampliare con il discorso delle capre eh sì. Poi, soprattutto capre, adesso sì, prevalentemente capre perché alleviamo 63 capre. Abbiamo anche in minor parte due mucche e 30 pecore, un piccolo sì, sì, gregge sì, sì, di pecore. Sì, sì, e poi, dopo è arrivato anche Davide, anche lui prima aveva le capre. Allora ci siamo uniti e abbiamo un po' ampliato questo discorso dell'allevamento della capra. Abbiamo aperto un mini caseificio da tre anni. Eh, ma noi puntiamo a fare le cose, io voglio rimanere, io non, non punto ad ingrandirmi, punto a diventare più brava nel mio lavoro, perché non vogliamo diventare un'industria, una cosa più grande, ma vogliamo mantenere, sì bisogna molto innovarsi, stare al passo con i tempi, ma guardare sempre indietro a quello che ci hanno imparato perché è preziosissimo e importantissimo, è quello che vogliamo fare. Perciò puntiamo a fare sempre più le cose come si deve, la qualità, amiamo tantissimo i nostri animali, parte tutto da lì, ci teniamo tanto a tenere la salute dell'animale migliora, eh, migliora la qualità del latte e la salute degli animali. Perciò già partiamo con un latte speciale e poi ci impegniamo al massimo per fare <ride> bene il lavoro da casari e fare degli ottimi prodotti. Eh, voi fate anche spedizioni? Ho visto dal vostro. Dai eh, sì, adesso social, dal, dal stiamo venire... facendo spedizioni refrigerate. Okay. Sì. Eh, refrigerate perché sono prodotti comunque sì. molto delicati, naturali, non trattati e. Ecco. Quindi in, tut in, tut in tutta l'aria spedite? No, no, no, solo sono nei te... negozi qui dei dintorni oh, ok. che, non è... che non possono venire fino qui, diciamo. Questo è più un lavoro, è una passione, credo. Eh sì, è una passione eh. perché... Perché non ci sono giorni di ferie, credo No, non esistono, no, non, è... eh... non ci sono giorni di ferie, è un lavoro molto impegnativo perché bisogna curare tutti gli animali, accudirli, curarli, fare le mungiture, pensare a pascolarli e pensare a lavorare a caseificio perciò il lavoro è grandissimo e anche pensare alla vendita mio marito si occupa di, della vendita insomma si occupa mi aiuta tantissimo ci aiutiamo qui ma lui si occupa prevalentemente lui della vendita facciamo del, dei formaggi da taglio che arrivano ad essere consumati nella fase da taglio tua famiglia fatto e poi facciamo anche formaggi semistagionati e facciamo anche formaggi speziati ne facciamo uno all'anice verde di Castignano che è piaciuto tantissimo e ti dico la verità ci sarebbe tanto piaciuto prendere un marchio ma prima o poi ce lo copieranno perché è stato un successo nel senso che il gusto dell'anice si è abbinato benissimo alla delicatezza della capra e... è, no, piaciuto no, no, mi è piaciuto però per prendere un marchio noi siamo partiti diciamo perché mio padre e mia madre avevano un po' smesso siamo dovuti ripartire quasi da zero senza un aiuto senza niente perciò chiedono 5.000 euro per prendere un marchio ci compriamo qualche attrezzo che ci serve per migliorare il lavoro insomma però è stata una riuscita, siamo molto contenti perché poi la famiglia che coltiva l'anice, che è il marchio da, da tanti anni, sta proprio qui sotto. Perciò è un prodotto proprio del territorio e che sia riuscito ci fa molto molto piacere, che l'abbiamo inventato diciamo. Beh, poi non è ci sono così gli piccoli, piccole quante che tesori che c'ha. Sì. sì. ma sono, secondo me sono le cose piccole che nella botte piccola di Sì. Lumpon. Che insomma, perché poi ti ingrandisci molto è difficile gestire il lavoro come quando è di una quantità un po' più gestibile, diciamo, no? È come avere, per esempio, io dico sempre, un gregge di 500 animali è una follia. Nel senso che meglio curare 60 animali, tenerli bene, curarli bene, fare un prodotto controllato, riesci. Meglio fare questo che mh, tanta quantità poi non riesci più, non conosci più i tuoi animali. Eh, diventa un allenamento un po' intensivo, diciamo. E secondo me eh, bisogna fare un passettino indietro per andare avanti nel senso che è, è un piccolo allevamento che funziona meglio perché riesce a fare un prodotto più di qualità e a tenere gli animali meglio il rispettivo giusto Guardi se penso a tutto quello che si lavora no Lo dice e i ragionamenti no no no però Spero che la salute mi accompagni prima di tutto, ma il mio scopo non è fare soldi, ma è fare una cosa che mi piace, fatta bene la soddisfazione di farla come, come sono le mie idee, diciamo così. E poi basta che viviamo, basta che viviamo discretamente, e però bisogna fare le cose come si deve perché non mi voglio dimenticare quello che mi è stato imparato, non voglio dimenticarlo. Eh, perché è stato troppo prezioso, hanno fatto troppo sacrifici e perciò è stato un insegnamento, i miei genitori, tantissimi sacrifici. Io mi ricordo mia mamma, poverina, che faceva lei i formaggi, eh, quando ancora non occorreva avere un laboratorio, un'autorizzazione, dunque non c'erano nemmeno, io adesso ho il refrigeratore dove mettiamo il latte della sera e poi il giorno dopo lo lavoriamo, viene refrigerato sotto a 4 gradi, mamma poverina non ce l'aveva ancora dopo tutto il lavoro della giornata, d'estate, della campagna degli animali, la sera si se rimetteva a fare i formaggi e mi ricordo che si addormentava proprio sul formaggio per quanto era stanca però lo faceva con eh, passione sì. Dal 1877 eh, la, sua, la sua azienda eh, produce sì, la Nisetta Rosati. Racconta la sua storia? Sì, la nostra è una storia che nasce in farmacia. Sì. E uno può pensare magari a un bar famoso, invece la nostra è proprio una storia farmaceutica. Il bisnonno di mio padre, Umberto, era, è stato l'inventore dell'anisetta che veniva venduta in farmacia appunto nel, nell'Ottocento, quando ancora non c'erano i rimedi chimici veniva venduta come digestivo, quindi praticamente la gente andava in farmacia per avere un sollievo dai problemi di stomaco, che si era mangiato in maniera abbondante o cose strane, e quindi per digerire veniva somministrata in farmacia, veniva somministrata anche alle donne su cucchiaio e ai bambini su un cucchiaino di acqua con qualche goccia di anisetta. L'anisetta poi nel, nel tempo fino agli anni 40 ebbe un grande successo, è stata premiata in diverse manifestazioni importanti tipo l'esposizione campionaria mondiale di Roma nel Novecento, a Londra, a Parigi, ha eh, avuto il riconoscimento da Papa Leone XIII, quindi una bolla vaticana, e poi è stata diciamo, in, inserita fra le, i distillati eh, per il re Vittorio Emanuele III, II, e quindi nella casa reale, quindi abbiamo anche il sigillo della casa reale. E quindi tutto ciò dimostra che a quei tempi forse era uno dei distillati migliori in commercio. Attualmente la procedura è rimasta uguale nella distillazione, quindi facciamo la distillazione a bagnomaria, lente evaporazione, usiamo l'anice verde di Castignano che è un presidio Slow Food, qui siamo proprio nella zona qui sotto dove viene prodotto. L'anice verde era un altissimo e veniva Abbiamo queste fatture eh, della farmacia dove il nonno di mio nonno, mio nonno anche, venivano a comprare l'anice qui a Castignano e nella ricetta storica è inserito proprio come ingrediente importante, quindi praticamente è un ingrediente fondamentale perché è quasi tutto anice, su ogni cotta che facciamo sono 25 kg di anice e sono 2 ,8 kg di altre spezie, quindi diciamo l'anisetta nostra è proprio fatta di anice verde di Castignano. E per il resto siamo usciti invece, riusciti da poco con un prodotto che veniva eh, utilizzato negli anni 30, quindi il periodo delle guerre. E non si trovava più il tè e fu fatta una misetta aromatizzata a carcadè, che è quella che poi abbiamo il maestro Fabio Bracciotti ha utilizzato con la buonissima ricotta delle ricotte di d'osso. Quindi è uscito fuori questo gelato, questo connubio di. Di prodotti di eccellenza fatti da un grandissimo gelatiere che naturalmente ha dato la sua impronta importante a un gelato che forse è uno dei gelati più buoni non so perché forse c'è l'elixir imperiale ma è uno dei gelati più buoni che ho, che ho mai assaggiato sono tutti buoni quelli che fa lui. Dove si possono trovare i suoi prodotti? I nostri prodotti sono, abbiamo diciamo, dei negozi molto particolari che vendono eccellenza, quindi sono dei negozi di piccoli gourmet e poi ci sono delle noteche importanti, ristoranti, ristoranti diciamo anche importanti che sono nella guida Michelin, quindi stellati. E la cosa interessante è che però noi cerchiamo sempre di mantenere il prodotto all'interno di, un, di una tipologia di locali quindi può essere la piccola enoteca oppure la grande enoteca al centro di Milano a Cortina piuttosto che magari invece il piccolo ristorante, la piccola trattoria che magari ha pochissimi distillati però scegli, li sceglie direttamente il proprietario quindi e ha questa valenza che conosce il prodotto, si fida alle prodotte, quindi abbinati ai piatti magari di una semplice trattoria, però fanno la differenza e dopo naturalmente i ristoranti più sono importanti, più magari cercano di, di trovare dei prodotti all'altezza dei loro piatti e quindi noi fortunatamente rientriamo in questa tipologia di, di ristoratori. Io ho notato un ritorno ai distillati negli ultimi anni. Sì. Del... E, e questo pezzare, è una da cosa... anche da, da molte persone che un sì. po' hanno abbandonato un po'. Perché lo sai perché? Perché un, purtroppo c'è stato un po' il, il periodo come nel vino. Eh, tutti facevano il vino, tutti facevano il vino mediocre, quindi si trovava il vino a poco e naturalmente tutto ciò che in effetti costa poco magari vuol dire che non è un prodotto che, che ha dei connotati importanti. Invece adesso c'è fortunatamente una bella attenzione soprattutto alla salute, quindi sì. chi ci tiene alla salute ci tiene anche a mangiare bene, magari spendere leggermente di più e soprattutto bere bene, quindi bere un buon vino abbinarci un buon distillato. Quindi il, la fortuna è anche che de, delle brave food blogger come lei magari parlano di queste cose e rendono magari anche il pubblico che naturalmente vi segue conscio di queste, di queste situazioni. Quindi, la cosa particolare, la cosa bella è proprio che, se tu mangi un prodotto naturale, sicuramente non stai male, se tu, mangi, se tu bevi un distillato distillato, quindi un vero distillato, distillato di un prodotto importante, sicuramente non può che farti bene. Naturalmente, noi diciamo sempre come dicono gli inglesi, drink responsibly, quindi bere responsabilmente. Però ecco, io noto che quando uno apre una bottiglia della nostra nesetta della nostra Lixir, anche se sono in 4 5, difficilmente la bottiglia torna contenuta. Quindi c'è sempre un finale che la finisce. Però il vantaggio è che naturalmente uno, quando la beve, vuol dire che ha mangiato e magari ha bisogno anche di digerire, quindi c'è questo vantaggio.